in collegamento il, un esponente del mondo fruttariano nonché diciamo negazionista tu lo chiameresti negazionista il tuo amico l'altro giorno te l'ha detto di tutti i colori ti ha aspaltato come dire il yeah. mitologico applausi Max Gaetano buonasera buonasera, buonasera ragazzi dai oggi sarà un po' più buono per Babbenzo anche perché ha parlato il governatore idiota no quello Beh, che come il figlio magna sì, ecco. è arrivato il palio eh, no? ecco di il palio, palio di magna Scusi, signor Soddi, oh, si che dato che va sì. è un calciofilo del cazzo eh. il calciatore Aghero, mm. si è vaccinato ha fatto la pubblicità al vaccino in Spagna e se sì. ne presa nel culo, non giocherà mai più a calcio ma che c'entra però, che c'entra fior, fior, che fiore dell'età ma 33 che, collega anni. che collegamento Volevo... c'è, scusi, Fruttariano che collegamento c'è, Volevo... tra l'altro lo colleghiamo a, a tutte le morti causate da Parenzo la pallavolista Camilla Cane a Genova, 18 Beh, anni collegato, collegato, il a collegato a Parenzo Volevo. tu stai accusando dici solo falsità terrorista mediatico la il ginnasta Moldavo di Trento, tre, 26 anni. Ma Prezzo non è nessuno che responsabilità? Ma che responsabilità? Di 50 anni, tutti i certificati della procura. Bimbi. Tutti Senti, Ciccio Bello, io come miliardi Ciccio di persone lui, mi sono vaccinato. Ciccio Bello, come miliardi sì, di persone, miliardi di, di dosi. Anni. Ma non ha ucciso Ciccio nessuno. Lui. Miliardi di dosi, imbecille! Miliardi di dosi del mondo. Di di io posso, lui. ti auguro, guarda, posso dirti davvero non eh, dei bambini non posso quindi eh, dire troppe parolacce no. a Babbenzo anche se lui gode è masochista scusi fatto parliamo del di volta, ho fatto vaccinare anche i figli anche i figli piccoli della famiglia Babbenzo eh, che c'entra che li faremo, portare, te li faremo portare via la giudice, giudice dei minori no, tu adesso, in Piazzale questo, Loreto adesso, oggettivo, vivo oggettivo. in Piazzale Loreto vivo già fatti atteso atteso vaccinare vivo. già vaccinare ma perché Piazzale Loreto e 7 5 fatti vaccinare 5 e 7 anni e sette velletri te l'ha messa nel culo. Giusto, posso cruciale, augurarti una cosa? Aspetta, Io aspetta, non eh? vorrei venire in terapia intensiva <ride> a portarti i fiori. Non vorrei, sì, a tua madre e a tuo padre, si sono vaccinati. Si sono vaccinati. Avverti, ce i bambini non ti che, vorrei, che non no, ti però, vorrei però scusi, venire a trovare sì, in terapia intensiva. I te sì, No, non toccare. Scusi, signor Fruttariano, però mi dice una cosa. Lei è così era la cento quando è nato questo, la 194 non c'era ancora, vero? Sì, no, e tua madre era la 194? No, no, ragazzi, vero? Calma, calma, no, calma. No, no, non, non l'ha fatta. I no, no, no, no, sì. tuoi figli avranno eh, affetti avversi, ti porteremo via ti porteremo eh, certo. in galera I, i, io i non vorrei che guarda però quando ti intubano vengo a farti una foto quando ti intubano vengo a farti una foto ostativo, quando ti capito? intubano ti vengo a fare una foto bravi, ah, no, no, fermo, fermo là un attimo fermo là fruttariano io voglio capire una cosa Max eh, tu sei veramente convinto che nessun fruttariano finora si sia infettato di covid si sia preso il covid cioè, è uno così psicotico cioè, è, è uno psicotico ci sono sette influenze degli anni 60 il sangue dei donatori landesi aveva... I risultati del Covid-19, sangue di donatore olandesi di 10 anni, di anni fa. Sì, certificato dell'Istituto Mario, Mario Negri, che eh, è uno dei più famosi al mondo. Quindi, e allora? se Babento è contro Mario Negri, vuol dire che è ancora più ritardato di prima. No? Ma il Mario Negri dice di vaccinarsi, idiota. Idiota, certo, il Mario di cazzo, Negri dice di vaccinarsi, certo di cazzo, eh. ci sono i vaccini stupido, non c'è nessun caso di cambio. Il di Mario forma. Negri dice di I vaccinarsi. Colline. No, ma scusa, certo, scusa, io non ho te capito. Te scusa, visto, scusa scusami, fruttariano, io e voglio stai capire. Stai che, sei Giuseppe, sicuro? Giuseppe, sei sicuro? sapete che Giuseppe Cosa? è l'amministratore di una famosa chat Novax che si chiama Covid e Salute? No, io non sono amministratore, mi avete messo dentro la chat, non dire cazzate fruttariano. Mi avete messo dentro quella chat qualcuno che ha il mio numero di telefono, dunque, non sono amministratore di un bene amato cazzo, non mi rompere i coglioni con queste strozzate. tutto oggi, a tua insaputa, se lo sa giudice Cesare ti rompe il culo, lo sai? Ma chi se ne frega di queste cose qua? Scusa, fruttariano, voglio capire una cosa. Eh, lei è così convinto che nessun fruttariano eh, abbia mai fatto abbia mai avuto il Covid. È un'ovvietà, è un'ovvietà, è questa, è una schioma possiamo dire che è una scioma. Cioè, secondo te un fruttariano nonno di Bill Gates, ti ricordi che avevamo il nonno di Bill Gates? Che c'entra il nonno di Bill Gates adesso? Il nonno di Bill Gates è un pezzo di merda che sotto le rascelle con perché aveva visto un di amichette il padre era avvocato dei Rockefeller, ma il nonno di Bill Gates Frederick ha, ha um, fondato la Rockefeller Foundation nel 1913, quella che ha pagato le eh, università di medicina eh beh, allora... modificando tutti i testi di medicina prima, i, modificando i, i testi di medicina, ma <ride> che, che dimo prevedeva <ride> l'essere vegani e vegetariani. E invece dai, questo è un comico, Scoglione... però non è vero. Tutto, tutto è un comico, ma quando verrà uh, no, la No, ma la tesi, la tesi qual è? la no, aspetta stai zitto un attimo divina. qual è la tesi non ho capito fruttaliano eh povero idiota ma nonno di sai ha di vaccinato i sì. soldati nella seconda guerra mondiale con un, e, e nonno, con un vaccino e sperimentale e il vaccino e la donna dopodiché aspetta fammi ah, non... sentire, sentire. mettila musica del circo ha durato un anno e due mesi esattamente come sta è il di covid-19 metti la musica del circo ci sono tutti anziani carnisti, guarda il caso ma no. I vegani hanno avuto il raffreddore Guardalo Ma scusa ho non, ho visto... capito. Non, ho, non ho capito Senti bene. la musichetta sotto Senti la musichetta. <ride> Non ho capito bene però scusami, scusami sì. un attimo Non ho capito Secondo Senti te la musica no... del Che circo, cosa del ha fatto circo. il nonno di Bill Gates? Fatemi capire questa cosa del nonno di ha Bill Gates Ha creato un siero sperimentale nel 1918 L'ha dato ai soldati americani che partivano Per la prima guerra mondiale hanno, eh, la, non Per non il, non il, il cocio, la Per la meningite E hanno sviluppato la spagnola esattamente come gli atleti militari a Wanda Il eh? Oh, cocco, no ma scusa. ha fatto modificare i testi non ho capito one. che ha fatto modificare sì, i pensate. testi non ho capito che ha fatto modificare i testi la Rockefeller Foundation creata dal nonno di Bill Gates in quale ah, certo. ha anche finanziato sì, l'eugenetica l'eugenetica ha finanziato anche il maestro di Menghele il, il, il maestro di il maestro di Menghele ma è... ha finanziato ma, ragazzi, ma dove le hai lette tutte queste cose? dove le hai lette tutte queste cose? dove le, le hai lette, cose, ma, le hai lette Bush, ma hai una i, cultura i, veramente i, incredibile dove le hai lette tutte queste stronzate? dove le hai lette? ma scusami ma perché non vai su Viale Sarca, ma perché la sera non vai a farti una bella canna su Viale Sarca? ma perché sai che la IG Farme l'ha ucciso gli ebrei? eh Ah, dai, tu beh. tu incarni, incarni la prossima la puntata la big fat no, la banalità del male va bene poi prossima, poi la banalità del male alla prossima max